Ciao a tutti, io sono Zaccarias Gigli di Sottosopra, eh, qui con me ci sono il professor Daniele Ganser, autore del saggio Breve storia dell'impero americano, pubblicato l'anno scorso e appena uscito, edizione italiana per la Fazza editore. Buonasera. Buonasera. Con c'è il professor Aldo Giannulli, eh, ricercatore alla Statale a Milano, blogger, saggista, e direttore del centro del centro studio Osservatorio globalizzazione Bene. e quindi benvenuti a, a entrambi e iniziamo iniziamo la questa discussione sul sul volume professor Ganz inizio proprio da lei professore come è nata l'idea di eh, questo libro l'idea di questo libro è nata Beh, io, io sono qua in Svizzera, eh, la Svizzera è un paese proprio piccolo, nel mondo abbiamo 193 paesi nel mondo, tra questi la Svizzera, l'Italia, la Germania, il Giappone, e io mi sono chiesto ma quale qual di tutti questi paesi è il più forte dal punto di vista militare? Quale paese ha bombardato i più paesi alle spese militari le, le, più, le più alte? e questo sono, sono gli stati uniti e, e poi mi sono chiesto ma come, come siamo arrivati a questa situazione di oggi che per esempio gli stati uniti hanno hanno soldati in italia 12.000 ma gli italiani non, non, non hanno soldati negli stati uniti gli stati uniti hanno soldati in germania eh, ma in, ma i soldati dalla Germania non ce ne sono in, negli Stati Uniti. E gli Stati Uniti hanno soldati in Giappone, ma il Giappone non ha soldati in, in America. Dunque, per me è stato veramente un, un interesse per la pace, un interesse per le guerre, e gli Stati Uniti sono chiaramente il paese che ha bombardato i più paesi nel mondo dal 1945 ad oggi, guerra in Afghanistan, guerra contro la Siria, contro la Libia, contro l'Iraq, queste sono le ultime guerre che, che tanti si, si, si ricordano. Dunque di questo punto di vista ho cominciato. Eh sì, proprio questi punti sono punti critici cioè che possono mettere in difficoltà eh, soprattutto trovare un, un editore disposto a pubblicarlo. Ecco, Lei ha trovato difficoltà, difficoltà nel trovare qualcuno, e, eh, pubblicasse il suo, il suo volume il suo libro um, la situazione è questa che io sono adesso qua a basilea in svizzera e io scrivo in tedesco e pubblicarlo in tedesco non era difficile perché ho già scritto un altro libro che, che si chiama le guerre illegale um, e questo libro l'hanno venduto um, centomila volte dunque è stato un libro venduto tanto e questo Orrel Fusli, che si chiama quel, eh, la ditta che ha fatto la pubblicazione qua in Svizzera, erano molto contento che ho scritto un secondo libro, un terzo libro, perché si vendevano bene. Dunque, a dire così, ehm, non era difficile eh, pubblicarlo in tedesco. Eh, quel nuovo libro, Breva Storia dell'Impero Americano, in tedesco adesso l'hanno venduto 60.000 copie per un libro di uno storico è tanto io sono sono contento perché noi come, come ricercatori siamo siamo contenti quando c'è interesse um, però in inglese non è ancora stato pubblicato lì è più difficile non ho, abbiamo cercato di trovare un um, un, un, qualcuno che lo può pubblicare negli Stati Uniti però è molto critico quel libro degli Stati Uniti e non abbiamo ancora trovato qualcuno che lo pubblicato in inglese neanche in Inghilterra o in Australia eh, grazie grazie professore ora vorrei una, una domanda al professor Giannuli nel libro del libro scritto dal professor Gianze troviamo anche riferimenti a, anche, alle, anche delle elezioni italiane manipolate dalla scia e in particolare si fa riferimento a quelle importantissime del 1948 è vero questo è vero si tratta ormai di fatti acclarati ma capiamoci eh, intanto siamo nel momento di trapasso sostanzialmente dall'OSS alla CIA e siamo ancora, la CIA deve ancora consolidarsi in qualche modo ma comunque è il vecchio servizio segreto che poi continua in realtà ci fu un pesante intervento americano e in particolare del servizio segreto dal punto di vista della pressione psicologica ci fu una campagna psicologica continua, intensa, che sicuramente ebbe un effetto sugli elettori. Dal punto di vista invece della manipolazione correntemente intesa, cioè eh, stravolgimento dei dati, eh, intervento nei seggi elettorali per eh, cambiare i risultati e così via. Non credo che ce ne siano stati più di quanti normalmente ci sono una certa percentuale di manipolazioni a livello soprattutto di seggi elettorali singoli. Di solito c'è, ma non tale da cambiare il risultato. Il vero intervento fu quello in termini di pressione psicologica in un paese che tenete presente all'epoca non aveva ancora televisione aveva solo una radio un emittente con la grande maggioranza dei giornali schierati a favore del blocco centrista e che ricevero questo sì questo è acclarato molto materiale per le loro inchieste e i loro articoli e anche questo ovviamente influì sul risultato finale Sì, eh, mentre i servizi servizi diciamo i servizi segreti italiani no eh, svolsero o non svolsero un ruolo in queste queste vicende sì ma sempre dal punto di vista della pressione psicologica ecco io ritengo che onestamente ehm, la maggioranza del popolo italiano era su quelle posizioni non dimentichiamo che l'italia era uscita da pochissimo da una guerra civile eh, da una presenza come quella della repubblica sociale italiana c'era una forte pressione della chiesa cattolica che venne molto stimolata nell'offensiva psicologica di cui facevo riferimento fu di eh, rilievo non marginale l'intervento della Chiesa sostenuta, spinta, eh, alimentata dai servizi segreti più americano che italiano il servizio italiano non aveva ancora particolari strumenti e particolare efficacia certo c'era e fece la sua parte ma essenzialmente si trattò di questo quindi c'era già un humus che era sfavorevole. D'altro canto il risultato fu così evidente, la DC prese il 48% e qualcosa per cento, il blocco delle sinistre e fu anche questo l'errore delle sinistre di fare una lista comune che fece perdere una bella fetta dei voti socialisti che andarono a premiare il PSL di Saragat, alleato della DC. E... e... Fronte delle sinistre prese il 31%, lo stacco del 17% rifletteva poi una situazione reale. D'altro canto, anche Togliatti, quando in qualche modo si espresse dopo, alla fine si è andata bene così, perché in realtà non si aspettava un risultato granché migliore. Bene, grazie per averci chiarito questi, questi punti. Quindi eh, procediamo con una nuova domanda professor Ganser per addentrarci un pochino più eh, nel libro. No? Le lei descrive gli Stati Uniti come una potenza senza scrupoli. Eh, crede che questi gli Stati Uniti siano diversi, dagli, siano diversi dagli imperi del passato o ci sono... Le connessioni che si possono che si possono fare sì è, è vero che scrivo che l'impero americano è una potenza senza senza scrupoli è proprio il titolo del mio libro um, però mi sembra che anche altri eh, imperi come per esempio la spagna quando, quando ha cercato di controllare america del sud quando l'Inghilterra ha cercato di controllare l'India o l'Australia erano imperi senza scrupoli dico di solito c'è un, un certo c'è una, una situazione di, di, di, di violenza che un impero utilizza per controllare una regione per, per se guardiamo per esempio gli americani hanno, hanno bombardato l'Afghanistan durante questi vent'anni che adesso sono passati e se noi cambiamo nella testa in questi paesi, Afghanistan e gli Stati Uniti, e se pensiamo per un, per un momento solo che l'Afghanistan avrebbe bombardato gli Stati Uniti per vent'anni, è una cosa che... che, che che quasi non si può pensare o se guardiamo nel 2003 eh, gli americani insieme con con, con l'inghilterra hanno attaccato l'iraq hanno bombardato l'iraq se facciamo anche lì il, il contrario pensiamo che nel 2003 l'iraq avrebbe attaccato gli stati uniti anche lì una grande sorpresa o, o nel 2000 e, e 11 e Obama, gli Stati Uniti hanno bombardato Libia con tanti altri paesi ehm, per me è proprio una, una politica senza scrupoli. dunque non si, non si, non si dice ah non possiamo attaccare diciamo, per esempio Vietnam perché altrimenti il paese è in, è in grande difficoltà dopo no? si, fa, si fa queste cose per per le ragioni imperialistiche che erano sempre il controllo di, di soldi e potere, dunque, neanche una grande differenza tra, tra l'imperialismo um, della Francia, della de, de Spagna, del Portogallo o di altri paesi, solo che noi adesso siamo in una situazione nuova. Che è che proprio diciamo il mondo è diventato più piccolo che c'è la comunicazione internazionale che è proprio diverso da, da 50 anni fa o di 100 anni fa abbiamo le drone uh, drones that can fly uh, le drone come si dice le drone? Le drone che, che l'imperialismo dell'Inghilterra de, de, dell per esempio non aveva questo anche l'imperialismo del di Olandia per esempio in Indonesia non, non avevano questo me, questi mezzi o anche il controllo della, della comunicazione attraverso Facebook e Twitter non, non, era, non era possibile per l'imperismo francese in Africa per esempio. Dunque sì, tante parallele. Sì, eh, quali, quali sono secondo lei i motivi che spingono gli stati uniti ad avere una politica estera così aggressiva? Questa è una buona domanda. Secondo me è molto importante fare la differenza tra la popolazione di degli stati uniti, una popolazione che è di 330 milioni. E ho viaggiato negli stati uniti e questa gente non vuole Fare la guerra contro, contro l'Iraq, contro il Vietnam, o fare un colpo in Iran non è che, che si interessano di questo, sono, sono, sono diciamo come noi eh, in Europa abbiamo delle cose nella famiglia, nel lavoro, nella casa che, che, che ci si, che si interessa di più. È proprio il gruppo, il gruppo che fa quei, quelle guerre è il presidente. E con, i, con la sua amministrazione comunque con il pentagono con la cia con, con, con anche i, i, i gruppi industriali che hanno che, che hanno tanto in influenza e, e questo gruppo è un, un gruppo abbastanza piccolo non è che la, la popolazione americana vuole fare delle guerre però vediamo proprio que, che, quel, quel gruppo molto piccolo tutto in in cima della struttura sociale americana, eh, quel gruppo è, è, ha questo interesse di fare soldi e di avere potere. Sono questi, questi due interessi che mi sembrano che, che sono sempre lì. E come si può avere più potere, come si può fare più soldi, questo è, ha sempre a che fare con il con, con controllo internazionale. E per questo hanno fatto un colpo, per esempio, in Africa contro... Lumumba nel Congo hanno fatto un colpo in Iran contro Mossadegh, hanno fatto un colpo in Cile nel 73 contro Allende e in Guatemala nel 54 ehm, contro Arbenz. E perché hanno cercato di fare questo? Per me è sempre l'idea, che lo scrivo nel, nel libro, che si cerca di, di, di avere influenza su altri paesi e questo questa influenza è sempre alla fine un profitto di, di controllare, di avere più soldi e più potere. Lo dico in una maniera semplice, però mi sembra questo. Sì, ora eh, rivolgo magari una domanda che può andare bene ad entrambi, magari un punto di vista potete avere anche diverso. Per sugli ultimi vicende con Cina, con Cina e Taiwan magari questo è interessante come gli Stati Uniti stanno, stanno agendo in questa, in questa situazione magari faccio prima eh, rispondere Giannulli su questo punto e poi, poi lei professore Ma, innanzitutto una cosa io imperi che abbiano scrupoli non ne conosco nella storia non ne ho mai incontrato uno dei francesi abbiamo già detto in Africa c'è un modo di dire eh, si dice quando una persona è eccessivamente arrogante insopportabile, odiosa si dice arrogante come un francese in Africa avrà pure un significato il Reich tedesco non ne parliamo nemmeno Uh, gli, inglesi, eh, gli inglesi, capirai, hanno fatto nei limiti tecnologici consentiti dalla propria epoca, hanno fatto tutto quello che potevano fare. E così gli spagnoli, i portoghesi, ma mica nel 500 ancora nel Novecento, hanno fatto stragi indecenti in Angola, in Mozambico, in Guinea, soprattutto in Angola. E quindi da questo punto di vista facciamo prima dire qual è un impero che ha avuto degli scrupoli. Quello. Tutti gli imperi hanno come idea fondativa il controllo della maggior sfera possibile di paesi più o meno contigui. L'Inghilterra ha avuto una proiezione come la Spagna pluricontinentale, un pochino anche il Portogallo però meno esteso eh, ma i russi che non hanno avuto territorio oltremare nel periodo zarista hanno avuto lo stesso tipo di eh, dinamica verso i paesi del centro Asia e dell'Europa orientale dappertutto come insegna Brodel l'impero esporta lingua, moneta e diritto sono le tre prerogative dell'impero ed è quello che esattamente gli Stati Uniti stanno facendo. Ora tu mi chiedi quale sia il grado di pericolosità dell'impero americano, se ho capito bene la domanda. È questa? Sì, è questa. Sì, sì, ah, è questa. Si sì, è poi riferito poi a quelle, ultime vicende ora più contemporanee a noi, insomma, quelle poi legate ecco, anche a Cina e Taiwan. Ma guarda che paradossalmente questo dimostra che se fosse per le intenzioni gli Stati Uniti occuperebbero anche il suo e il mio condominio, per carità. Il problema è che invece questi esempi stanno dimostrando l'enorme inefficienza del sistema imperiale americano. Insomma gli americani sono riusciti a stare 20 anni, dico 20 anni, come dice giustamente Ganser, in Afghanistan, a spendere 2300 miliardi di dollari, che è una cifra che non è mai stata spesa in nessun conflitto, compreso il secondo conflitto mondiale o il Vietnam. Sono riusciti a fare tutto questo senza ottenere il becco di un risultato. Non solo non si ricordano particolari battaglie fra talebani e americani, diciamo di entità, ma la stragrande maggioranza delle vittime dell'intervento americano sono civili eh, afghani. Non solo, ma quando gli americani si sono ritirati eh, una corsa rotta di collo, Cosa assolutamente contraria a ogni elementare etica militare, hanno abbandonato le armi sul campo e i talebani, che all'inizio della guerra più o meno contavano su circa 28.000 effettivi, al momento della riconquista dell'Afghanistan c'erano 75.000, cioè avevano triplicato gli effettivi. Il tutto con una spesa di quelle dimensioni ora non ci vuole molto per capire che quella spesa si giustifica con valanghe di operazioni corruttive dal maggiore dei generali dello stato maggiore appunto fino all'ultimo capitano che fa la cresta sulle munizioni o su altro nel complesso quindi abbiamo un esercito beh qui tocca riprendere una frase del presidente Mao che forse non sbagliava in tutto quando diceva che l'imperialismo americano è un imperialismo di carta. In che senso? Nel senso che ha un esercito potentissimo, armatissimo, equipaggiatissimo, addestratissimo però poi riesce a essere sconfitto su tutta la linea da un piccolo paese come l'Afghanistan e anche in Iraq non è che i risultati ormai siamo prossimi al ritiro anche dall'Iraq siano stati splendidi quindi sì, se la mettiamo sul piano della volontà di aggressione per carità gli americani non hanno rivali e non c'è dubbio che fra americani e cinesi poi magari dirò qualcosa su Taiwan chi vuole lo scontro sono gli americani e chi invece non fosse altro che per convenienza, intendiamoci, non vuole nessuno scontro, perlomeno in tempi medio-bredi, sono i cinesi. Quindi sì, dal punto di vista delle intenzioni, dell'atteggiamento aggressivo, non c'è dubbio che gli Stati Uniti sono il pericolo maggiore in questo momento. Però, dal punto di vista operativo i risultati di queste operazioni non si raccomandano da soli dicono di un paese che ha un esercito sia del ma soprattutto un esercito spendaccione e infiltrato di corrotti di ogni tipo dopo magari dirò qualcosa su Taiwan non so se su questo giudizio è d'accordo Cancer sono, ora, sono sì. gli, gli passiamo subito la parola. Ecco. Sì, so, so, sono d'accordo con Aldo Gianulli che gli Stati Uniti sono il pericolo più grande um, nel mondo al momento, e, però c'è anche questa decadenza che lui ha detto: che, che le spese sono enormi però poi non si può vincere in Afghanistan dopo vent'anni, Nell'Iraq hanno ucciso un milione di persone e non c'è nessuna conseguenza sul livello di diritto internazionale. Dunque, Il, il, il presidente Bush, che con il eh, pr Prime Minister Blair ha cominciato la guerra contro l'Iraq, loro sono libero. però eh, Julian Assange, che è proprio un giornalista coraggioso, che, che ha parlato delle crimine nell'Iraq, lui è a Londra adesso che noi parliamo qua lui è, è in carcere e questo sempre è sempre molto difficile a spiegare alla gente perché, perché quello che descrive eh, le cose che vanno male nella, nella guerra per esempio con, con, con quel video Collateral Murder um, uh, che è proprio Giulia Nasson perché lui è in carcere e il Bush che ha cominciato la guerra è libero a un, un giovanotto questo è difficile da spiegare e io dico sempre, questa è la corruzione, questo non ha niente a che fare con verità o giustizia. Dunque sono anche d'accordo con Aldo Giannulli che cioè, ci sono veramente le spese incredibili su un, su un livello, anche le spese militari degli Stati Uniti, se guardiamo oggi sono um, 770 miliardi dunque, ogni anno, per la Cina sono 250 miliardi per, per la Russia, per esempio, sono 70 miliardi. Dunque gli americani con 770 miliardi sono il paese con le spese le più alte militare. E, e, signor Gilli um, uh, uh, lei, lei mi ha chiesto sul su Taiwan e la CIA, anche e, e, e gli Stati Uniti, la Cina, eh, anche lì sono d'accordo con il signor Giannulli che non mi sembra che, che i cinesi cercano eh, la confrontazione, perché? Perché i cinesi ogni anno che passa diventano più forti, è proprio così, dunque l'interesse per loro è di avere un conflitto mai o il più tardi possibile. Mi sembra la situazione un po' così e eh, gli americani eh, danno le armi al Taiwan e cercano di, di dire che questo che questa isola è molto importante, però um, se guardiamo nella storia si, pro, si può proprio dire che questo è un altro attento degli Stati Uniti di, di, di, di contenere, non so come si dice in italiano, di, di, di tenere. Di contenere la Cina questa è l'idea perché non possono attaccare Cina direttamente dunque la, la seconda idea comunque di, di un impero è di, di contenere e dunque di, di avere soldati in Giappone di avere, di avere soldati nel Corea del Sud di avere ehm, un, diciamo un, un gruppo alleato in Taiwan anche di cercare di controllare il governo in, in Vietnam in, in Myanmar, tutto questo e l'idea del, del containment. Um, però spero proprio che, che non ci sarà una guerra tra la Cina e gli Stati Uniti. Non, non lo vedo questa guerra, però vedo già che nei giornali tutti e due scrivono in, in un modo che, che non ha niente a che fare con una relazione pacifista, piuttosto che, che si, si, si, si comincia a avere qua una nu un nuovo confronto tra i due paesi più forti sul livello economico. Questo, questo è evidente. Gli americani e i cinesi sul livello economico sono, sono pari. Eh, professor Giannulli vuole aggiungere qualcosa su Taiwan? Sì, l'interesse degli americani per Taiwan è plurimo. Prima di tutto perché eh, la Cina è circondata da una collana di isole, hm? eh, di cui Taiwan è la maggiore, che la tiene chiusa nei mari interni, eh, Mar Giallo, Mar Cinese e eh, Mar del Giappone, senza accesso libero diretto al, all'oceano e quindi per la Cina è importante Taiwan per avere una base, un porto che gli permetta avere un accesso non controllato al Pacifico. I, eh, gli americani oggi, volendo, gli basta chiudere il, lo stretto di Malacca e poche altre eh, situazioni distretti, e c'è, cioè per tenere la città recintata e quindi questo è il containment degli americani contro la Cina, sul mare in questa maniera e sul eh, territorio attraverso il bloccare le vie della seta. In secondo luogo l'interesse è questo, la TMC eh, della, di Taiwan è il maggior produttore mondiale di semiconduttori il maggior produttore significa che produce da solo il 57% dei semiconduttori indispensabili per qualsiasi installazione di tipo dai telefonini ai computer ai computer di bordo sulle macchine alle paleoliche eccetera eccetera dove ci sia uso di elettronica e, e lì situazione è che gli Stati Uniti fanno progettazione ma la produzione è quella delle factory nel mondo di cui le maggiori sono quelle, la maggiore è quella taiwanese. L'idea che la Cina che ha già il controllo della materia prima delle terre rare poi ci aggiunga anche il controllo della produzione di semiconduttori è una cosa che non fa dormire la notte il governo americano quindi è evidente l'interesse però attenzione la Cina che non rinuncia all'idea di una sola Cina e che quindi quella è una provincia ora ribelle ma che prima o poi deve rientrare e ha spostato la deadline al centenario della eh, rivoluzione cioè al 2049 che non è esattamente dopo domani sera io credo che comunque ci sia il problema che la popolazione di Taiwan non ne voglia sapere molto esattamente come quella di Hong Kong di entrare nel sistema cinese, io al posto dei cinesi cercherei di essere il più rassicurante possibile soprattutto di varare un'intesa economica privilegiata fra i due paesi, ma in ogni caso non mi aspetto di aprire la televisione un giorno e sentire che le truppe cinesi sono sbarcate a Taiwan, Detto fra di noi, ho l'impressione che questo sia l'auspicio degli americani. Agli americani farebbe piacere che questo accadesse per avere l'alibi e poter cominciare ad affrontare il nemico cinese sul campo di battaglia. Ma non credo che questo succederà, perlomeno non in tempi brevi. Un, un brevissimo flash per il professor ganze e secondo lei quali, potrebbe, quali saranno poi le mosse che in politica estera farà da qui a breve insomma, la, la nuova presidenza americana la nuova presidenza, la nuova presidenza Biden secondo lei quale mosse effettuerà nello scacchiere internazionale Ma proprio di Biden non mi aspetto tanto è un vecchio uomo che ha già bombardato la siria che adesso cioè, fa la confrontazione in ucraina c'è sempre della gente che pensa che Biden è un, un personaggio per la pace però non lo è al contrario se guardiamo biden che è stato in politica per tantissimi anni eh, si vede sul suo, sulla sua vita che nel 99 biden era proprio per il bombardimento di serbia che era chiaramente illegale perché un paese non ha il diritto di bombardare un altro paese questa è la, la carta degli, de, de, of the United Nations the chart of uh, del, um, uh, United Nations come si dice in italiano? Del, Stati United, Uniti. United Nations come si dice? Uh, nazioni. Sì. Sì, le, le, le Nazioni sì, le Nazioni hanno, hanno proibito che, che gli americani eh, bom, possano bombardare la Serbia, però l'hanno fatto nel 99 e Biden era in favore. Anche Biden nel 2003 eh, era in favore per l'attacco all'Iraq. E Biden era nel 2014 eh, era vicepresidente su Presidente Obama quando gli americani hanno fatto il, il colpo in Ucraina però io non so se in Italia si parla del colpo americano in Ucraina, perché tanti. cioè in, in Germania e in, in, in, in Svizzera non si parla proprio del colpo americano, si dice che c'era una crisi in Ucraina e tutto è il problema di Putin, però io non, non sono d'accordo con questa analisi. Dunque a concludere, di Biden non mi aspetto tanto, invece mi sembra piuttosto... Tipo, tipo, tipo pericoloso può anche entrare in una guerra senza volere questo uomo però vedremo va bene, va bene. Eh, grazie grazie professore per quest'ultima risposta eh, dunque noi abbiamo finito la nostra presentazione del, del libro ringrazio professore professore D'Eleganza e il professor Aldo Giannuli che sono stati eh, qui con noi ci salutiamo qui. Eh, io vi ricordo che Sottosopra ritorna nel 2022 con la nuova edizione della Scuola di Cultura Politica dove affronteremo questi e altri temi. E seguitesi sui nostri canali per restare aggiornati. Grazie a tutti e a presto. Grazie per eh, l'intervista. Buona serata. Grazie a lei ancora professore.